Salve, oggi parleremo di quella che è la visibilità su Facebook. Ti sei mai chiesto chi vede i tuoi contenuti? Cioè ti sei mai chiesto ma quando io pubblico un post, quando io pubblico un contenuto sulla mia pagina, chi lo vede questo contenuto? Quali fan lo vedono? Dobbiamo innanzitutto fare una distinzione sul concetto di visibilità su Facebook. Possiamo avere due tipi di visibilità. Una è la visibilità organica, cioè la visibilità naturale, quella gratuita, quella che tu ottieni quando pubblichi un contenuto sulla tua pagina. L'altra è la visibilità a pagamento quella della quale parliamo proprio in questo corso, quella che è gestita dalle inserzioni pubblicitarie attraverso i Facebook Ads, cioè quella che i nostri contenuti ottengono, quel tipo di visibilità che ottengono quando noi decidiamo di sponsorizzarli, quando noi decidiamo di mettere in evidenza un determinato post investendo una somma di denaro su Facebook e chiedendo, tra virgolette, a Facebook di mostrare quei nostri contenuti ad un pubblico di persone che secondo noi sono interessate. Se gestisci una pagina Facebook ti sarei reso conto come ultimamente la visibilità gratuita, quella naturale, sia calata parecchio. Dati statistici dicono che, questo, um, che questa visibilità oggi si attesti eh, tra una percentuale che va dal 3 al 10%. Ovviamente un dato poi molto variabile perché dipende anche eh, dalla pagina, dai contenuti della pagina, dal pubblico al quale ci si rivolge. Però una cosa è certa, che se il numero di fan non corrisponde al numero... Delle persone che poi vedranno i tuoi contenuti. Cosa intendo dire? Intendo dire che se tu hai mille fan sulla pagina e pubblichi gratuitamente un contenuto, non è detto che otterrai dei dati di visualizzazione pari ai mille fan della tua pagina o che riuscirai a raggiungere tutti i fan della tua pagina. Ma perché la visibilità organica su Facebook è calata? Alcuni dicono, beh è calata perché Facebook ha capito quanto sia forte il suo interesse nel fare cassa attraverso gli investimenti pubblicitari delle varie aziende. È come se Facebook dicesse, ok, tu vuoi mostrare i tuoi contenuti, tu, gestore di una pagina, tuo imprenditore, vuoi mostrare i tuoi contenuti, io non faccio vedere più i tuoi contenuti in maniera gratuita, perché mi sono reso conto che tu sei disposto a pagare, che voi siete disposti a pagare, e siccome siete delle imprese, siccome siete mossi da un interesse di business, che non è certo l'interesse in linea con il social network, se volete far vedere i vostri contenuti, io vi faccio pagare. Questa può essere una interpretazione, però c'è anche un'interpretazione di natura più che altro tecnica, è derivante dal fatto che più passano gli anni, e più il numero di persone che si iscrivono alla piattaforma aumenta e il numero delle pagine e quindi di tutte le aziende che vogliono utilizzare Facebook per promuovere la propria attività è cresciuto in una maniera esponenziale. Cioè, il numero dei partecipanti è cresciuto ma lo spazio disponibile attraverso il quale mostrare i propri contenuti no questo è rimasto sempre lo stesso è un po come se fossimo tutti più stretti all'interno della piattaforma e quindi è chiaro che facebook deve fare una scelta a chi mostro i contenuti come li mostro e perché li mostro bene un altro elemento che determina la visibilità su facebook è l'algoritmo che gestisce la visibilità questo algoritmo che si chiama edge rank stabilisce quali post mettere in evidenza, cioè quali posso mostrare, e l'ordine da dare a questa visibilità. I parametri attraverso i quali opera queste scelte, quindi i criteri in base ai quali lui stabilisce chi vedrà un determinato contenuto piuttosto che un altro contenuto, dipendono da tantissimi fattori. Essendo un algoritmo e quindi una formula di natura matematica, puoi immaginare quanto sia complessa. Sicuramente si possono oh, mh, mettere però oh, dei pallini su alcuni eh, concetti fondamentali. Innanzitutto il primo parametro è quello della affinità tra la pagina e il fan. Cioè se si tratta di una pagina uh, con la quale il fan ha una forte affinità, uh, affinità di interessi um, o, um, o affinità nel senso che una pagina che normalmente segue, allora è chiaro che Facebook um, capirà, riconoscerà questo interesse e quando quella pagina pubblicherà un contenuto tenderà a farlo vedere a quel determinato fan. Un altro fattore che determina la visibilità secondo l'algoritmo e AgeRank è il fattore di natura tempo. Ovvero, se io pubblico un post sulla mia pagina la mattina alle 8, questo post lo vedrà chi si collega alle 22 di sera? Beh, dipende. Se è un fan che era legato alla pagina da quel forte concetto di affinità, probabilmente sì. In caso contrario, difficilmente riuscirà a vederlo. Ci deve essere quindi anche una coincidenza, un arco temporale nel quale la pagina pubblica il contenuto e il fan accede alla pagina. Se non c'è questa, eh, Facebook, non questa eh, coincidenza di natura temporale, è chiaro che poi quel post pubblicato alla pagina finirà in basso, precipiterà sulla sezione notizie del profilo e quindi difficilmente riuscirà a vederlo. È chiaro poi che Facebook decide di far vedere eh, i contenuti se questi contenuti sono dei contenuti di valore. Cosa vuol dire? Vuol dire che se una pagina pubblica un contenuto e quel contenuto inizia ad ottenere tante interazioni like, mi piace, commenti, condivisioni, allora che cosa fa Facebook? Facebook riconosce quel determinato contenuto come un contenuto di valore, quindi inizia a mostrarlo sempre di più tanto ai fan della pagina, perché è come se gli dicesse ma guarda questo contenuto mh, piace a tanti, siccome quella pagina piace anche a te, probabilmente potrebbe piacere anche a te, ecco il sistema della visibilità funziona in questo modo,